I siano stati risolti, abbiamo cambiato pompe della benzina tutte e due, sia quella dell'alta pressione che della bassa pressione e il regolatore di pressione sembrerebbe che adesso non dà più noia, l'abbiamo cambiato ieri prima della gara 1 e dovrebbe essere stato risolto il problema. Adesso si va dentro e ce la mettiamo tutta per vincere, anche perché partiamo terzi. Che sei in gara per caso vengo a prenderti io e lo restituisco con gli interessi aspetto <ride> maledetto <ride> bello io lo guardavo in... cioè cioè riferito all'asse dovrebbe allora, essere allineato sì. con l'assale no? esatto, sì. esatto. e questo, questo non era allineato con l'assale ok quindi, quindi no? la macchina cammina così sì. cioè l'assale cioè questo qua era messo così e l'assale era cioè Era un, era un centimetro. centimetro allora di basso era un centimetro dal telaio poco meno ma poi cioè se ti viene in mente da fare riscontri sui punti fissi su questa macchina non fa nulla no no non so se ci hai mai fatto caso se avete mai provato a fare qualche riscontro ma sono tutti diversi è cioè... tutto diverso cioè tu prendi la stessa misura da qui a lì è X di là è, è Z vero. Cioè non c'entra nulla si sì, sì, è vero Poi vabbè me l'ha andata con la rotta Tutta ma mi si era rotta ma si è rotta e l'abbiamo andato a riparare cazzo che ci il ecco perché è andato così forte <ride> allora, qui hai una leva diversa sul telaio sì, rispetto di là quindi vuol dire che non è proprio perfettamente non cioè quell'univore lì si spaccherà prima o poi cioè, infatti ogni totman ti cambi ah. è così Cioè, perché comunque lì cazzo, fai è forza, tanto fuori esatto. fai, fai molta più leva sull'univore fai più no? forza rispetto a quell'altro che è molto più dentro i <laughs> <laughs> am I am not round, I'm not round, no denying what I got now. I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Locked down. You're too strong. Wanna battle with the beast, bring a few one. The commander and the chief for my crew all. Bullets rattling and whistle at your tooth never sleep by his open hands clutching on my throat. This on boards up. Boazoo. Angeal this amount of f***ing boazoo. Insomma, dalla seconda posizione però anche da qui si può combattere? Assolutamente sì, ce la mettiamo tutta, e, niente, il primo posto è lì davanti a noi, è vicinissimo, puntiamo a quello, e ce l'abbiamo messa tutta da ieri, abbiamo dato più di quello che potevamo dare, adesso sta tutto a me. Bene, in bocca al lupo! questa partenza dovrebbe essere almeno teoricamente più tranquilla rispetto a quella di ieri ieri quartivo ottavo, oggi terzo diciamo che c'è una notevole differenza adesso non devo fare altro che cercare di non fare errori e essere il più avanti possibile per recuperare quello che è stato perso nelle gare passate ora so che tutti i miei rivali saranno agguerriti come non mai io finalmente riesco a stare qui davanti e in teoria i problemi che avevamo ieri sono stati risolti, uh, è stato cambiato il regolatore di pressione, è stata cambiata la pompa della bassa pressione e la pompa dell'alta pressione della benzina, quindi speriamo soltanto che uh, tutti i problemi che abbiamo avuto ieri erano soltanto legati a questi componenti. partenza più che pessima o meglio voi direte hai guadagnato una posizione che cosa vuoi di più non sono pienamente soddisfatto della mia partenza semplicemente perché come avete ben udito la macchina mi si è morta sotto ho dovuto rischiacciare la frizione per farla risalire di giri. però diciamo che non mi posso lamentare in quanto c'è stato appunto chi è partito peggio di me adesso devo soltanto martellare e non lasciare andare i miei criteri. Machado è molto molto più veloce di me, non tanto sulla percorrenza o altro, ma di motore. Il mio motore sta dando di nuovo noie e sembra non volerne sapere di andare forte. Machado aveva già più potenza di me, con la scia, ahimè, ho dovuto farlo passare. Non era inutile chiudergli la traiettoria e chiudergli la porta in faccia. Daniele, non si passa, volevi replicare il mio sorpasso su NASCA di ieri, però io ero all'esterno e anche oggi ero all'esterno. e sto spingendo il più possibile anche se ormai è pienamente inutile visto che dovrò preservare le gomme a questo punto per il prossimo weekend di gara direi che sono abbastanza al sicuro da Tarani dietro di me anche se c'è palumieri che sta, sta spingendo e a tutti i costi vuole passare devo soltanto amministrare e non farmi raggiungere da Tarani e palumieri dietro di me questo weekend dentro sono chiuso e soddisfacente anche perché si era messa male, torno a ripetere, non sono riuscito a fare un giro di libere e un giro di qualifica fatto come si deve quindi questi risultati di gara 1 e di gara 2 sono più che sufficienti e soddisfacenti in ottica campionato abbiamo messo una bella pezza visto che sono ancora quarto ma in 40 punti siamo tutti lì, per Maciato che è prima a 110 io sono a 70 ballo ci sono ancora 150 punti e il campionato è apertissimo. Grande news ragazzi, che dalla prossima gara io sarò di nuovo finalmente direi con Derba e ve lo annuncio più che serenamente visto che questo weekend di gara mi sono stati tanto tanto tanto d'aiuto tutti quanti a partire dal telemetrista, a partire dai ragazzi che giravano lì con Derba e poi devo un grande grazie a Max, che se non fosse stata per lui magari non avremmo neanche trovato il punto, il problema. Purtroppo gestire questa macchina, io e mio padre, è troppo stancante, soprattutto arrivare in pista, dover fare determinati lavori alla macchina, poi la macchina non va bene, perché i lavori che hai fatto vanno bene, però puntualmente la sfiga vuole che si rompe qualcos'altro. Quindi... Abbiamo deciso di far gestire la macchina a loro e solo così possiamo puntare a vincere il campionato. Grande. Siamo pronti per le premiazioni di questa gara 2 della Preghams Challenge. Secondo Francesca Sori, congratulazioni, una bellissima gara, stavi iniziando a dare un po' fastidio a Davide. Eh sì, grazie mille innanzitutto, purtroppo dal settimo giro abbiamo di nuovo avuto i problemi di ieri in qualifica e la macchina non andava più, infatti stavo sfruttando circa il 50% del motore. Per fortuna si sono dati da fare dietro <ride> e mi hanno dato modo di riuscire a scappare un po'. Ho ottenuto diciamo, la distanza di sicurezza giusta per poter mantenere il secondo posto. Bene, congratulazioni ancora! Andiamo in seconda posizione chiamando sul podio Francesco Azzori! Siamo allora pronti per chiamare sul gradino più alto del podio il vincitore di questa gara 2 del Predators Challenge, Davide Critelli! Finalmente, eccoci qui. Gara 2 è terminata, secondo posto, direi sudatissimo, visto che dal settimo giro la macchina è iniziata a dare problemi, il motore dava gli stessi, medesimi problemi che dava ieri in qualifica. Sembrerebbe che le modifiche fatte non abbiano dato il giusto riscontro, però, però, però, notizione, la macchina adesso andrà da derba, quindi daranno loro un'occhiata alla vettura, daranno i giusti controlli al motore e speriamo bene finalmente per la prossima di Cervesina. Questo weekend di gara finisce qui, che dire, spero che vi sia piaciuto e che vi ha emozionato come ha emozionato me e come ha emozionato tutti quanti quelli della mia squadra e nulla, vi ricordo che se non siete iscritti al canale potete iscrivervi al canale facendo clic sul pulsante in basso a destra che troverete nella schermata. Detto questo ragazzi per questo video è tutto e ci vediamo vediamo nel prossimo video